Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, in questo video parleremo di com'è essere una ragazza straniera in Giappone e com'è trovarsi con un ragazzo giapponese. Addentriamoci subito in questo argomento. Ovviamente non essendo una ragazza straniera in Giappone, è stato un po' difficile realizzare questo video, però siccome me l'avete chiesto dopo aver visto il video dell'altra volta, infatti la scorsa settimana se vi ricordate abbiamo parlato di come sono visti gli stranieri in Giappone almeno da certe ragazze o perlomeno in quel video io ho cercato di sfatare il mito che tutti i ragazzi caucasici sono considerati belli per le giapponesi, non è così, se siete degli strafighi probabilmente sì, ma altrimenti no. Quindi volevo comunque realizzarvi questo video e ho cercato di essere il più uh, oggettivo possibile quindi sono andato direttamente dalle fonti ovvero ragazzi giapponesi che vivono in Giappone oppure consultando le esperienze di altre straniere che invece hanno vissuto in Giappone e hanno avuto proprio un'esperienza diretta con questi maschi giapponesi. Per la realizzazione di questo video nella prima parte analizzeremo la reazione dei ragazzi giapponesi, mentre nella seconda parte vi racconterò una serie di storie reali di ragazze straniere che hanno vissuto in Giappone. Allora, grazie a uno youtuber giapponese che ha fatto tutto il lavoro, perché è andato direttamente a chiedere ai giapponesi che cosa pensassero delle ragazze straniere, posso dirvi che cosa è emerso dal suo sondaggio. La la prima domanda è stata, dove vivono le donne più belle del mondo? Ci sono stati due ragazzi che hanno detto l'Italia, il che mi ha fatto molto piacere. Italia? Ah, visto visto. Visto. Però in generale molti hanno risposto le ragazze del nord, come le russe, oppure delle ragazze latine. Russia? La Guarantee. La seconda domanda è stata, vorresti uscire con una ragazza straniera? E la maggior parte degli uomini ha detto che l'avrebbe fatto. Tuttavia, eh, molti degli intervistati avevano una serie di dubbi e preoccupazioni per il fatto della barriera culturale, ma nel complesso sarebbe un'esperienza che gli piacerebbe fare. Quindi ci fa molto piacere. Oh, in seguito è stato chiesto quali secondo loro sarebbero le difficoltà che delle coppie miste devono affrontare. E la maggior parte di loro ha risposto che le differenze culturali sono indubbiamente la loro preoccupazione principale. Perché il Giappone, come vi ho detto in tanti dei miei video, ha un sistema molto rigido di regole. Molti ragazzi infatti sono preoccupati che queste ragazze straniere avrebbero difficoltà a navigare in questo campo minato che è il Giappone hanno anche sottolineato il problema di comunicazione con i genitori come tra l'altro vi avevo già detto quando avevo fatto il video sui ragazzi e inoltre hanno detto che ci sarebbe il problema di dove vivremo in futuro perché comunque nelle coppie miste è una domanda che ci si deve porre se si vuole installare una relazione è una relazione di tutti i genitori コミュニケーションとかいい感じ築きにくいと思います。結婚 e se non un E secondo me, una delle risposte più interessanti che hanno dato è stato che alcuni uomini temono che le ragazze straniere vedano i ragazzi giapponesi come dei ragazzi, diciamo, poco romantici. Allora... First? さあ、もこのルールとあんまり。だしそうなんか。そう、そう。 sembra un po' dubbio, È una personalizzata ma sembra infatti questo dato è emerso in vari sondaggi anche... l'hanno fatto anche in tv e in vari programmi giapponesi comunque il tema di questo video è come essere una donna straniera in Giappone quindi ho pensato qual è il modo migliore per rispondere a questa domanda se non chiedendo a delle straniere che hanno vissuto o stanno vivendo in Giappone e magari hanno anche delle relazioni con dei giapponesi, anche qui per cercare di essere il più obiettivo possibile vi racconterò alcune storie di vita reale grazie ad alcune interviste che sono state raccolte dal sito savitokyo.com vi lascio in descrizione comunque anche il link dell'articolo chi volesse leggerselo hanno fatto praticamente questa intervista a 40 ragazze tra i 23 e i 34 anni che appunto hanno vissuto in Giappone. Dalle loro risposte è emerso che essere una straniera in Giappone ha indubbiamente molti benefici ma può anche essere un grande problema. Partiamo subito con la prima domanda che è com'è uscire con i giapponesi? Emily, di 33 anni del Regno Unito, una ragazza caucasica, ha detto che le sue esperienze sono state per lo più positive, anche se è più facile ricordare il coglione che le ha spezzato il cuore e continua dicendo «Ricordo di aver sentito di dover essere sempre una donna modello, come per esempio soffiarmi il naso, mi faceva sentire come se stessi facendo qualcosa di disgustoso e sbagliato». Vedete come i discorsi che vi faccio io sul buon senso giapponese e sul codice di comportamento in Giappone? È un argomento che comunque continua a ritornare. Andiamo avanti con Sue, che è una ragazza di 29 anni, americana di Taiwan. Nel mio paese non mi sarei mai messa ad attaccare bottone, ma qui, a meno che non sono ubriachi, se non faccio la prima mossa non succederà nulla. Quindi penso che sia stato positivo per me, perché ora mi sento più sicura a parlare con i ragazzi. Vi ricordate nel video dei ragazzi che vi ho detto che spesso i ragazzi giapponesi, c'è cioè una buona parte che sono dei ragazzi erbivori. So Shokukei Danshi, ve lo lascio qui se non ve lo siete visti, questa categoria degli uomini erbivori c'è e è molto presente in Giappone quindi spesso le ragazze se vogliono uscire con un tipo devono fare la prima mossa altrimenti non si combina niente <ride> andiamo avanti con Jane che è questa ragazza latinoamericana di 28 anni ero agitata con il mio ragazzo c'era un'enorme barriera linguistica ci siamo conosciuti con Tinder e sapeva scrivere abbastanza bene inglese ma quando ci siamo incontrati di persona non tanto ciò non ci ha impedito di vederci tuttavia ho dovuto passare così tanto tempo a cercare di capire chiaramente che cosa volevamo comunicarci l'un l'altro è stato difficile? No, è stato davvero terribile e alla fine ci siamo lasciati perché davvero nessuno dei due era realmente felice e questo ragazzi è una cosa vera perché comunque io non riesco a capire, cioè in una coppia bisogna poter comunicare Non vorrei che la lingua fosse un ostacolo e intralciasse la, la, la possibile felicità che potrei avere con questa persona Quindi io credo che se realmente riuscite a trovare su Tinder, è una cosa abbastanza surreale Però se riuscite a trovare su Tinder una persona che vi dà delle emozioni così forti da voler spendere la vostra vita con lui o lei mi raccomando mettetevi di impegno per imparare la lingua perché è un peccato che una differenza linguistica non vi permetta di vivere una storia d'amore magari importante continuiamo con Victoria che è una ragazza di 30 anni greco-americana sono andata a vari appuntamenti con molti ragazzi diversi in Giappone tutti mi dicevano che volevano uscire di nuovo con me ma poi sono spariti e non ho più avuto loro notizie salvo uno di questi ragazzi che mi ha mandato un messaggio due anni e mezzo dopo allora ragazzi questa sembra una storia assurda però vi assicuro che i giapponesi ogni tanto sta cosa la fanno Anche delle ragazze con me l'hanno fatto sono scomparse per tipo sei mesi E poi dopo ti contattano dal nulla come se ci fossimo visti la settimana scorsa Ah ciao come va ci rivediamo e tu sei la che dici ma che cazzo vuoi? Se non vi fate sentire per tanti mesi potete anche non farvi più sentire grazie Andiamo avanti con come trattano le ragazze straniere gli uomini giapponesi Kate, di 24 anni, è una ragazza afroamericana che ha detto «mi sentivo come se fossi un trofeo per gli uomini giapponesi». E questo, ragazzi, è... in realtà anche per esperienza personale vi posso dire, per esempio, che una mia amica, vabbè, chiamiamola J che lei ha avuto varie esperienze con dei ragazzi giapponesi, mi ha detto che questa cosa è un fatto proprio ricorrente, che comunque spesso c'è una tipologia di giapponesi, che sono magari giapponesi che vanno nei club e vogliono la straniera così, Vogliono la straniera soltanto per la seratina Però non gli interessa andare oltre Quindi vogliono conquistarla per far vedere Hey sono stato con una straniera però non gli può interessare nulla Poi dopo alla lunga vogliono mettersi con una giapponese E ragazzi questo succede molto molto spesso ve lo assicuro Non tutti i giapponesi sono stronzi però esistono anche i giapponesi stronzi C'è una mia amica Sabrina del Giappone a quattro mani Che ci ha fatto un video tutto dedicato ai giapponesi stronzi Vi lascio il link di questo video in descrizione che chi volessero vedere tra l'altro ho intervistato una ragazza italiana andiamo avanti con Sara, una ragazza americana coreana sono uscita con un ragazzo giapponese per alcune settimane e poi una notte mi ha detto che non poteva più uscire con me perché era sicuro che mi ero fatta qualche intervento di chirurgia estetica perché ero coreana ed è quello che le donne coreane fanno per trovare mariti in realtà io non mi sono nemmeno tinta i capelli allora, cara Sara, questo, vabbè, è la tua testimonianza sì interessante, anche se devo dire che il tuo ragazzo giapponese era proprio un... Quindi, vabbè, non conosco nessun giapponese che direbbe una cosa del genere, però evidentemente quelli che proprio hanno dei problemi mentali esistono sia in Italia che in Giappone che in tutto il mondo. La deficienza in alcuni soggetti è davvero international. Andiamo avanti con Mary, di 31 anni, una ragazza canadese indiana che dice... Una volta un collego maschio mi ha detto che voleva sapere se tutte le ragazze indiane dovessero imparare il Kama Sutra. Da quel momento in poi non ho più pensato di uscire con un giapponese. Voglio dire, se questo è quello che mi direbbe un mio collega, cosa posso aspettarmi da uno sconosciuto in un bar? Allora io non so chi è questo collega però Dio mio che soggetti avete incontrato ragazze. Mi sembra una storia un po' assurda Però evidentemente se l'ha raccontato Evidentemente gli è successo Ti dico vabbè questo collega secondo me era il ragazzo della Sara del commento di prima È uno che proprio non ci arriva con la testa Non so se è lo stesso però tutti e due qualche problema mentale ce l'hanno Andiamo avanti con Annie di 31 anni Una ragazza europea Finora sono stata fortunata a essere trattata bene, ma una volta ero di tutta fretta e ho tagliato la fila. Il mio ragazzo giapponese mi ha detto che era una cosa stupida da fare ed è un comportamento inaccettabile per gli stranieri. Vabbè, in realtà è un comportamento inaccettabile anche per gli italiani in Italia e anche per i giapponesi in Giappone. Vabbè, chiusa parentesi. Comunque le ha fatto capire che è consapevole che io sono straniera e qui da praticamente così tanto tempo che ormai se lo sta dimenticando. Anche a me succede spesso in Giappone. Ogni tanto parlo degli stranieri e non mi rendo conto che anche io lo sono. Mi ha anche fatto sentire come se dovessi essere sempre un buon esempio. Ma a volte voglio solo lasciarmi andare. Devo dire che sì, eh, ogni tanto ti vuoi lasciare andare in Giappone, però se sei una straniera o uno straniero in Giappone comunque... Non ci sono tanti italiani, non ci sono tanti tedeschi, capito? Quindi se voi vi comportate male, tutte le persone che vi stanno attorno eh, è come se nella loro testa si stampasse questa immagine degli italiani o dei tedeschi maleducati. Quindi se sei in Giappone e sei uno straniero o comunque se sei uno straniero in qualsiasi paese il modo in cui tu ti comporti si riflette su tutta la categoria delle persone che tu rappresenti. Quindi è davvero importante cercare di comportarsi al meglio ragazzi vi avevo promesso il video di come leggere l'aria in Giappone uscirà venerdì alle 1.45 mettetevi già la sveglia che così vi spiego proprio questo concetto che vi ho appena espresso qui e che vi avevo anche espresso nel video scorso finalmente ne parlerò con anche degli esempi così capirete veramente che cosa voglio dirvi ragazzi non perdetevelo eh andiamo avanti con un'altra domanda che è l'ultima che è, le relazioni in Giappone possono influenzare le vostre relazioni in future? Emily di 33 anni, una ragazza australiana, dice che Attualmente ho una relazione con un ragazzo giapponese che ha vissuto all'estero È un'esperienza che mi sta arricchendo molto Dal momento che questa condizione ci rende simili e in qualche modo ci rende entrambi strani al Giappone Vogliamo sostenerci a vicenda più che, sapete quell'atteggiamento di Lascia che ti mostri com'è il Giappone Se sei giapponese e vivi all'estero ci sono magari dei comportamenti della società giapponese che ti sembrano un po' contro quello che è magari l'individualità e la libertà personale, come per esempio il decidere di non voler andare eh, al lavoro quando c'è un tifone, per dire. Se vieni in Italia con tutti gli scioperi che ci sono, sicuramente lo capisci questo concetto. Andiamo avanti con Lisa di 27 anni, che è una cinese americana, che dice che la persona con cui sono finanziata ora, che probabilmente, vabbè, non è giapponese, è molto più aperta e avventurosa di quanto lo fossero i miei partner giapponesi. Stiamo costruendo una casa insieme, ed è stata un'impresa enorme. Siamo una squadra e non due persone che condividono un letto. Non riuscivo a immaginarmi nessuno dei miei ex giapponesi in grado di gestire questo livello di impegno. Vabbè, ovviamente ci sono i ragazzi giapponesi che si impegnano. Lei probabilmente non avrà mai avuto fortuna, però buon per lei che questa Lisa è riuscita a trovare l'uomo della sua vita. Concludiamo con i consigli di queste ragazze. Laura di 37 anni ci dice Non uscire con i ragazzi che troverete nei club a Ropponghi Jane di 28 anni dice Prendi atto della differenza che c'è tra un ragazzo che rispetta la cultura Ed un ragazzo che ha solamente un fetish Impara a riconoscere quando è il momento di abbandonare una relazione Come una persona adulta questa è davvero una cosa importante ragazzi, perché succede anche l'opposto, eh, magari di stranieri maschi che vanno in Giappone, o anche straniere eh, che hanno la yellow fever, che vanno in Giappone e vogliono un amoroso un amoroso giapponese perché hanno sto fetish per gli asiatici, quindi devo dire che succede in entrambi i casi. Paola. Americana coreana dice solo perché un ragazzo giapponese ti ha spezzato il cuore non significa che tutti facciano schifo molti di loro potrebbero fare schifo ma è lo stesso in ogni cultura non dare la colpa al giappone per il tuo dolore e ragazzi questo lo vorrei dire anche a una youtuber italiana che ha fatto un video che mi ha fatto molto incazzare vi linko qui il mio video risposta che le ho fatto se un giapponese ti ha trattato male non significa che tutti i giapponesi sono così non generalizziamo per favore è importante Andiamo avanti con l'ultimo consiglio, quello di Vittoria, di 30 anni, greco-americana, che dice Il consiglio che darei è Siate voi stesse, ma fate attenzione ad essere delle buone ascoltatrici Ci sono delle sottili sfumature nella cultura giapponese che sono più difficili da percepire rispetto a quelle a cui siamo abituati in occidente In realtà ho scoperto che è un'abilità molto utile in qualsiasi situazione non solo per uscire con qualcuno al di fuori della mia cultura Vabbè, devo dire, questo ultimo commento è stato molto bello, veramente penso che questa ragazza la pensa come me, ve lo dico spessissimo in moltissimi video, ricordatevelo perché sarà veramente utile in molte situazioni. Grazie per avermi ascoltato e noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto venerdì alle 1.45 e grazie davvero per vedere questi video, ciao!